Ciao a tutti, anche quest'anno ho il piacere di partecipare al Search Marketing Connect realizzato dai ragazzi di SearchOn e il 13 alle 9.15 parlerò di When Data Fall in Love with UX and CROW uh, ovvero parleremo di come poter recuperare tutti i dati necessari per ridisegnare un'interfaccia in ottica di Conversion Rate Optimization soprattutto andremo a scoprire anche che relazione ci sono, cioè esiste tra Rugby e Conversion Rate Optimization. Ci vediamo a Bologna e vi aspetto. Ciao a tutti!